Carissimi e Pentecoste, questa domenica veniamo proprio avvolti da un fuoco, il fuoco dello spirito che ci coinvolge, ci riscalda il cuore. E' la Pentecoste in effetti che ci fa uscire dai cenacoli dei nostri cuori chiusi, dai cenacoli del mondo, ci fa vincere la paura, ci fa andare oltre ogni tristezza, ogni dolore, ci rende forti ed è lo spirito a renderci forti, lo spirito che agisce in noi, lo spirito del risorto, lo spirito che ci ha promesso, lo spirito consolatore che arde nei nostri cuori se lo lasciamo fare, se lo lasciamo entrare. Lo spirito ci scaraventa, ci toglie ogni paura, ci mette nel mondo e eh sì perché... Una fede ripiegata in se stessa, vissuta in maniera individualistica, personale, eh, ricurva sulle proprie eh, preoccupazioni, le proprie paure, le proprie necessità, non è vera fede. La fede in Cristo per se stessa va vissuta nella testimonianza, va vissuta nel mondo. Per questo lo Spirito ci prende e ci manda ci invia in questo mondo, il Signore ecco, ci fa entrare, ci fa essere chiesa in uscita come dice Papa Francesco, una chiesa che arde, una chiesa che brucia come dice Don Tonino Bello e mi piace concludere questa riflessione proprio con una sua preghiera composta proprio nel giorno di Pentecoste, Spirito di Dio fa della tua chiesa un roveto che arde di amore per gli ultimi alimenta nel fuoco col tuo olio perché l'olio brucia anche dalla tua chiesa tenerezza e coraggio lacrime e sorrisi rendi la spiaggia dolcissima per chi è solo e triste e povero disperdi la cenere dei suoi peccati fa un rogo delle sue cupidigie e quando delusa dei suoi amanti tornerà stanca e pentita a te coperta di fango e di polvere dopo tanto camminare credile se ti chiede perdono non la rimproverare ma ongi teneramente le membra di questa sposa di Cristo con le fragranze del tuo profumo e con l'olio di Letizia e poi introduci la divenuta bellissima senza macchie e senza rughe all'incontro con Lui perché possa guardarlo negli occhi senza arrossire e possa dirgli finalmente, sposo mio. Posso dire che potremmo sostituire alla parola chiesa io. Prendimi così, con queste rughe, no? Fammi camminare con te, credimi anche se non ti chiedo perdono, anche se non ho il coraggio, se non ho l'umiltà di venire ai tuoi piedi ricoperti dal fango dei miei peccati. Buona Pentecoste a tutti, auguri.